Rita Rosic, Vittorio vuole tornare con me a Miami. Come sta Vittorio Cecchi Gori? Dopo la grave ed improvvisa ischemia, Vittorio Cecchi Gori è ancora ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni sono migliorate, ma di certo è ancora provato. Al suo fianco in questo terribile momento che è l'ex moglie Rita Rusic, nonostante i due abbiano affrontato moltissime lotte legali in passato. Dopo il malore, la donna si è precipitata in ospedale da Miami, il rancore tra i due è passato in secondo piano a causa delle gravi condizioni di salute di Vittorio. La Rusita ha fatto sapere che l'ex marito le avrebbe chiesto di tornare a casa con lei a Miami, a farlo sapere è stato il settimanale Novella 2000. L'ex attrice ha aggiunto che il produttore si è subito commosso quando si sono incontrati, i due non si vedevano da anni. Vittorio Cecchi Gori desidera riavvicinarsi alla famiglia Vittorio Cecchi Gori sta meglio, oltre all'ex moglie che è anche il figlio Mario al suo fianco La figlia Vittoria al momento si trova invece negli Stati Uniti per questioni burocratiche per anni il produttore è rimasto lontano dalla sua famiglia, ad oggi però desidera tornare dal loro ami-ami e recuperare il loro rapporto. Cecchi Gori non vedeva Rita Rusic da sette anni, dall'ultimo incontro con il figlio Mario, invece erano passati tre anni.